Sette anni presso organizzazioni Internazionale delle Nazioni Unite nell'ambito della comunicazione. La collaborazione con noi della FIDAPA è preziosa per Dress for Success perché insieme sposano l'idea delle donne che aiutano le donne. È importante fare rete e potersi fidare quando si assume personale ma anche quando si cerca una nuova eh, oppor opportunità professionale. Abbiamo anche la volontaria del gruppo Personal Shoppers Gemma Hood eh, che ci racconterà cosa significa essere volontaria per Dress for Success e come trasmettere la fiducia eh, in se stessa a partire dalla fiducia dell'altro. Eh, condividere numerose idee creative che il gruppo mette in atto per attuare soprattutto eh, in questo momento complicato direi molto complicato e particolare forse non abbiamo mai affrontato un periodo così anche aiutare diventa una sfida eh, ma grazie alla creatività le volontarie hanno avuto delle idee che Gemma eh, ci illustrerà allora avrei delle ho delle domande che sicuramente risponderanno le nostre ospite. E allora, intanto a Francesca, come nata l'idea? Chi sono le, le, le donne che si rivolgono a voi? Chi vi sostiene? Perché scegliere un'attività per le donne? E quale consiglio dare in questo momento alle donne che dovranno riprogrammare la loro attività e il loro lavoro? Perché mo molte delle donne dovranno, dopo questo periodo, riprogrammare, io l'ho inteso così, eh, il lavoro e la loro attività, soprattutto le donne che hanno un artigianato, un'impresa un impropria. Ecco. Eh, peraltro vorrei anche sono gradita anche le testimonian delle nostre socie artigiane appunto va bene passo la parola a francesca grazie letizia e grazie grazie e sono veramente contenta di questa partnership con fidapa perché fin dal primo giorno si è creata proprio una sintonia e questo dimostra che lavoriamo per la stessa missione, per lo stesso scopo e, come anticipavi, Letizia, donne che aiutano le donne perché abbiamo se noi abbiamo, possiamo, possiamo dare. Quindi questo è diciamo, il mio, quello che mi ha spinto a fondare Dress for Success. Ne sono venuta a conoscenza grazie a una mia amica che lavorava a New York, che è iniziato a fare volontariato per Dress for Success New York, dove è la casa madre, e mi raccontava di quanto fosse bello e motivante aiutare le donne in difficoltà e proprio donare loro l'autostima che spesso si perde dopo un lungo periodo di disoccupazione, di depressione. Si perde l'obiettivo perché appunto ci si ritrova persi. E, e, e quindi questo, questo sentimento è quello che ha unito subito Dress for Success e FIDAPA quel giorno che abbiamo fatto la presentazione, oramai qualche anno fa e eravamo proprio agli inizi, però grazie ha subito creduto nel progetto e in due anni e mezzo in realtà abbiamo fatto tanto e abbiamo raggiunto degli ottimi risultati e, e quindi grazie in realtà alla rete, grazie proprio alle, ai partner, perché Dress for Success è tutto volontariato, come anticipava Letizia, lavoriamo tutti full time e... E quindi la rete è fondamentale, eh, FIDAPA e eh, organizzazioni di formazione. Ma vi racconto un attimo che cos'è Dress for Success, per chi non ci conosce, eh, perché non so quanti di voi erano presenti quel giorno eh, durante la presentazione. E, sì, Letizia. Questo allora, io sono la fondatrice di Dress for Success Roma e Dress for Success è presente anche a Milano con un'altra presidente seguiamo le, le linee guida della casa madre ed è presente in 30 paesi con 152 filiali tanto è vero quando io ho visto che non era presente in Italia non, non mi sembrava possibile perché con tanta disoccupazione che c'è ancora tanto lavoro da fare per l'uguaglianza di genere dicevo sicuramente non lo so, sarà troppo costoso questo brand, no? ci saranno delle leggi, qualcosa, come è possibile? Però è la curiosità che, che, che mi guida sempre un po' per carattere e ho scritto alla casa madre, ho detto come poter portare questa filiale in, in Italia e quindi dopo un lungo lavoro di scrittura di business plan e credendoci veramente in un, in un progetto e, e che questo, questa organizzazione poteva fare del bene all'Italia, sono andata in fondo e abbiamo creato Dress for Success. Quindi eh, Dress for Success mira ad aiutare le donne in difficoltà economica a ritrovare l'indipendenza economica, quindi noi non troviamo lavoro per loro perché non sarebbe un'attivazione, noi diamo gli strumenti per far sì che loro diventino indipendenti poi nella ricerca del lavoro. Siamo come uno specchio che spesso ehm, non, non, non si riesce a vedere la propria immagine perché è un po' sfocata e, e si perde la direzione e le volontarie aiutano a rifarti vedere la tua immagine, ma l'immagine non solo quella fisica ma soprattutto quella interiore, quindi eh, le tue capacità, i tuoi talenti. E le donne che si rivolgono a noi sono molte, sono, hanno più di 45 anni, sono italiane, e straniere e magari hanno lavorato tutta una vita in un'azienda eh, o hanno dedicato tutta una vita a, ai figli e poi si sono ritrovate appunto che non avevano magari separate, non avevano opportunità lavorative e non sapevano proprio dove ricominciare, da dove ripartire. Quindi, una donna si rivolge a noi conoscendoci tramite i social, tramite i media, il telegiornale, le riviste, il passaparola. E ci contattano e vengono diciamo, assistite da un volontario del, del centro di orientamento professionale. E loro l'aiuteranno attraverso quattro incontri nell'analisi dell'obiettivo, quindi... È stato interessante, l'altro giorno ho partecipato io stessa al training del, del Career Center e, e parlavano di convinzioni limitanti, perché a volte un po' per um, l'ambiente in cui si cresce, un po' per la società, un po' perché eh, quello che dicono sulle donne appunto, abbiamo delle convinzioni limitanti, siamo convinti magari che non posso... Uh, Mirare ad avere quel determinato lavoro perché poi se volessi anche una famiglia non potrò conciliare lavoro e famiglia o non, per esempio nel mio caso ho quasi 34 anni e allora se magari a me potrebbero dire ah ma magari tu tra un po' vorrai un figlio e quindi poi non ti, non ti assumeranno perché poi costi all'azienda, quindi tante, tante convinzioni limitanti, no? E quello che dicevano durante il training è l'essere um, talmente determinati di quel che si vuole e lavorare proprio sulla tenacia della convinzione, perché molto spesso tutte queste convinzioni legate ad emozioni contrastanti ti, cioè, ti fanno solo disperdere energia e tu non, non lotti per quello in cui credi. Quando invece un volontario e ti fa vedere veramente quello che è giusto per te nel profondo del tuo cuore che è un concetto bello della filosofia giapponese si chiama ikigai che è proprio quello che, che senti proprio nel tuo cuore che devi fare poi cambia durante la vita però eh, ce l'abbiamo ognuno di noi però spesso nella vita frenetica non ci prendiamo il tempo per, per sentirlo e quindi l'orientamento professionale aiuta proprio questo, a ritrovare l'autostima e il tuo obiettivo ti dà strumenti tecnici per migliorare il curriculum, la lettera di presentazione come venderti meglio quando fai un colloquio di lavoro, o attraverso i social media, o quando fai networking, come approcciare una persona in un evento, immaginiamo un evento di fidapa, se, se volessimo organizzare un, un networking, no? E, un evento come fa una beneficiara a, a parlare con qualcuno di voi, come, come rompere il ghiaccio, no? E, e quindi vogliamo dare al, alle beneficiarie questi strumenti per renderle indipendenti. Una volta che hanno finito il percorso di quattro incontri, e sono pronte per il colloquio di lavoro. Ovviamente dovranno, dovranno diventare indipendenti e mandare loro le candidature e fare networking, però noi diamo gli strumenti, è chiaro se abbiamo il network o qualche diciamo, consiglio siamo i primi a sostenerle e poi loro saranno, saranno pronte per la donazione dell'abito, quindi il gruppo delle personal shopper, che poi vi racconterà meglio Gemma, che è stata con noi quasi fin dall'inizio, e dona gratuitamente l'abito per il colloquio di lavoro. Una volta che le donne poi eh, ottengono il lavoro, donere, torneranno e doneremo tre cambi per la prima settimana lavorativa. Allora l'abito, e, e Grazia ce lo potrà confermare, eh, aiuta, aiuta proprio nel, nell'autostima, perché già se ti senti bella ti senti, ti senti più in controllo della situazione. E, e quindi è giusto dare anche delle nozioni di come valorizzare i punti di forza anche a livello di, del, della fisicità e anche a livello del, del linguaggio corporeo, perché è chiaro se io faccio un colloquio chiusa e eh, con gli occhi verso il basso non trasmetterò quel, quell'autostima che, che è insomma, necessaria per un colloquio di lavoro e sempre grazie, adesso sto cercando di fare attenzione a questa cosa, a detto che quando si parla in video bisogna guardare la telecamera e non l'immagine e non viene spontaneo perché quando parli con una persona ti viene da, da guardarla negli occhi, quindi io vorrei vedere voi, però poi voi mi vedete che guardo in basso e non va bene, quindi devo guardare lì. E, quindi dopo la donazione dell'abito, continua la formazione e prof professionisti mettono a disposizione le proprie competenze per ehm, farle continuare a crescere quindi di nuovo come diciamo esaltare i propri canali social linkedin che è importante per la ricerca professionale e, mh, il curriculum l'assertività la comunicazione empatica uno stile professionale ne abbiamo fatti tanti e continueremo a farli e anche voi qualora vorreste mh, se avete delle competenze appunto nell'ambito eh, specifico che può essere eh, importante proponetelo perché ovviamente è importantissimo per noi. Quindi questi sono i tre servizi, l'orientamento professionale, la donazione dell'abito e la crescita professionale. Ma quello che è importante, il punto di forza in realtà è la rete, perché grazie alla rete si può, come anticipava Letizia, quando si assume del personale tendiamo ad assumere le persone che se non conosciamo, Qualcuno che conosciamo conosce perché è diciamo, affidabilità. Non si può assumere una persona, è difficile, no? Che magari si vendono bene al colloquio di lavoro e poi scopri che in realtà non sono, non sono bravi. Quindi far parte di, di network quali Fidapa e tanti altri è importantissimo al giorno d'oggi. Perché anche se si fa un'attività che non è lavorativa, si conosce quella persona, si sa che ci si può affidare. Quindi questo è un altro valore aggiunto della connessione tra Dress for Success e FIDAPA, creare il network e perché no diventare magari anche voi mentor, mentor delle, delle donne. Comunque poi bisogna sempre vedere se è tutto in linea con la vostra missione. Ma la, il, il rapporto sulle politiche di genere del 2020 dice che l'Italia è posizionata al 76esimo posto su 153, quindi solo una donna su due lavora oggigiorno e veramente c'è tanto, tanto, tanto ancora lavoro da fare. E nel 2019 Dress for Success, 114 donne si sono rivolte a Dress for Success che stanno seguendo i volontari attualmente, quindi il nostro lavoro è costante. E anche adesso con questa situazione della pandemia ci siamo, anche noi parlava Letizia di creatività, ci siamo dovuti diciamo eh, adattare come tutti e abbiamo continuato questi workshop online, abbiamo anche noi su Zoom, ci stiamo organizzando, le, i volontari del Career Center continuano a seguire le donne eh, su Skype utilizzando le piattaforme digitali e Gemma tra poco vi racconterà l'idea creativa del gruppo delle personal shopper. Quindi niente ci ferma quando vogliamo aiutare perché se abbiamo, abbiamo avuto, io dico sempre, Abbiamo avuto, se abbiamo avuto la fortuna di, di avere, eh, la, la possibilità è, è un nostro dovere darlo. Questo, non lo so, è quello che, che sento io di dover fare. Quindi questo è quello che vi volevo raccontare. Se avete domande, se no passerò la parola a Gemma. Ci sono domande o posso... Mi sentite innanzitutto? Sì, sì, sì. sì Io volevo chiedere una spiegazione. Prego. Posso, posso chiedere? Sì, certo. Allora, niente, volevo chiedere da chi siete supportate, cioè come fate a procurarvi fondi per poter intervenire in questo modo sui soggetti, sulle persone che si avvicinano a voi e che devono essere aiutate. Ok. Allora, i fondi, uh, noi allora, eh, per far parte di Dress for Success eh, chiediamo una quota associativa di niente, di 20 euro, che serve a coprire l'assicurazione la, la e i pochi materiali di comunicazione. E questi workshop eh, che organizziamo eh, chiediamo una quota sempre di 15 euro, ma solo per gli interessati e volontari, mentre per i beneficiari è niente. E dobbiamo iniziare a partecipare a bandi bandi europei bandi nazionali ecco diciamo che i primi tre anni per un'associazione è difficile vincere tra virgolette un bando perché sei giovane e devi ancora crearti il curriculum avere risultati però già da quest'anno che sarà il terzo anno abbiamo buone possibilità di, di partecipare a, a bandi e, questo, poi eventi, però anche l'evento, eh, organizzarlo bene, richiede dei fondi iniziali, quindi diciamo che è difficile, ma abbiamo anche, quando parlavo di partner, veramente in Italia questo progetto è piaciuto tantissimo, e o, oltre alla FIDAPA, e Spazio Margutta, e abbiamo come partner aziende di formazione ma anche Mille Piani che è un coworking che ci dà a disposizione un, gli uffici gratuitamente dove noi possiamo accogliere le, le beneficiare e seguirle con i, i colloqui c'è anche una piccola boutique che la chiamiamo la, mini, la Petit Boutique accanto dove facciamo questa vestizione però tutti gli abiti li teniamo ad Aprilia perché abbiamo a disposizione questo magazzino di, di proprietà e meno male perché sennò dove avremmo potuto mettere tutti quei vestiti eh, e quindi per ora ci arrangiamo così diciamo però l'obiettivo certamente è quello di lavorare sui progetti, su bandi europei e questo Niente, Quindi voi siete un ente del terzo settore evidentemente sì. perché altrimenti sì. non potreste ricorrere a forme esatto. di sovvenzionamento di quel tipo Esatto, sì. Grazie, grazie Qualcun altro vuole fare la domanda a Francesca? Fiammetta. Però è, è muto il microfono. Eh, però, aspetta, aspetta, Fiammetta che non ti si sente, dobbiamo fare al me. ecco. Un... ecco, ecco. ecco. Sì, non lo stavo scrivendo. Eh, allora, molto interessante questa associazione che io non conoscevo personalmente, però eh, la sorpresa anche che l'intervento di oggi coincide in maniera proprio eh, dettagliata su quelle che sono anche le finalità del tema nazionale, così come è stato ben descritto dal vicepresidente della sezione Letizia, quando soprattutto nella parte delle misure di, per una migliore di protezione. Sociale, quindi cercare di aiutare le donne nell'inserimento e nel rientro nel mercato del lavoro. E a questo penso anche quelle donne che sono uscite per figli, perché hanno avuto delle gravidanze o perché praticamente erano precarie per vari motivi si sono allontanate dal mondo del lavoro e devono rientrare e qui bisogna lavorare molto anche sulle loro abilità e sulle loro competenze allora siccome avevate detto prima che mh, cercate di fare questi incontri eh, cercando di mh, mettere in evidenza un lavoro di, di autostima verso, che la donna deve cercare di riprendere in mano perché mh, dire, stare lontano per tanto tempo sia proprio questa caduta delle proprie mh, del credere in se stesso, in quello che io potenzialmente potrei dare. Allora, questo lavoro un po' sull'autostima presuppone anche dei volontari che abbiano delle competenze relazionali e professionali adeguate, perché è veramente un rischio, perché nel momento in cui io lavoro con l'altro eh, ho anche una certa responsabilità perché non sempre trovo delle, delle donne facilmente che apprendono facilmente ricettive, oppure posso trovarmi di fronte al crollo di una donna quindi come saper gestire anche il crollo di una donna nel momento in cui metto in evidenza eh, le sue difficoltà e quindi cerco di rinforzarla invece a credere di più in se stesso allora mi chiedo i volontari che fanno parte della vostra associazione, sono dei volontari professionisti eh, oppure sono dei volontari che mh, lo fanno soltanto con, nella relazione di aiuto e basta, sono formati? Ok, allora i volontari del Career Center, quindi il gruppo che si occupa proprio dell'orientamento professionale, sono formati da un nostro partner, Adifor e Asitor, che sono esperti orientatori, devono tutti avere qualifiche, coach, psicologi, inerenti alle relazioni di aiuto, proprio per le motivazioni che Fiammetta ha menzionato. Assolutamente, non si può rischiare, ci, ci sono fragilità troppo forti in determinate situazioni. L'aspetto più giocoso, quello delle personal shopper, eh, non richiediamo eh, tali competenze, però va fatta anche loro una formazione perché eh, bisogna, anche per quanto riguarda la fisicità, le persone possono essere, può essere un argomento molto delicato e poi Gemma ci spiegherà come loro affrontano questa, questo momento perché significa proprio mettersi a nudo quando okay. si nel senso nel vero cioè nel vero senso della parola quindi anche lì è molto delicato però facciamo un training e con esperti, anche nel loro caso. L'ultimo è stato prima, purtroppo, di questa situazione con una psicologa che ha proprio coniato questo termine di psico-styling e che unisce i concetti della psicologia a quelli del, dello stile. È stato bellissimo, molto proprio sull'autostima e, e Gemma... no, Gemma non c'era, mi sa. E, però... Comunque è stato molto molto utile, quindi facciamo sempre formazione e Grazia recentemente ha fatto formazione proprio al gruppo delle Persona Shopper su questi aspetti, sullo stile, su come porsi anche a livello empatico con una donna in difficoltà, anche come ehm, riuscire a um, comunicare un aspetto un po' scomodo, un po' difficile. E da, da comunicare e da gestire quindi ringrazio di nuovo grazie per la recente, il recente training che ha fatto il gruppo delle Persona Shop. e anche il reparto della formazione che continua anche dopo che le donne hanno trovato lavoro per un anno è fondamentale e sono tutti assolutamente professionisti a farlo e che mettono proprio a disposizione le, le loro competenze per aiutare perché credono in questo progetto e soprattutto nel bisogno di questo progetto in Italia in questo momento e purtroppo adesso sarà ancora peggio perché con tutta questa situazione ne avremo un forte impatto economico quindi abbiamo bisogno veramente del supporto di tutti, della rete del, di tutto il più possibile perché presto avremo veramente tante tante tante richieste e purtroppo già recentemente una nostra beneficiaria purtroppo era rimasta proprio senza casa che poteva andare alla Caritas solo dalle sei e mezza in poi, quindi tutti ci lamentavamo che dovevamo stare a casa, ma lei una casa non ce l'aveva, quindi ci sono veramente tante tante brutte situazioni lì fuori. E, però ecco, a, a me non piace mai eh, lamentarmi, no? piuttosto cerco di fare qualcosa invece certo. di lamentare. Ok, c'è questo problema, cosa posso fare io nel mio piccolo? Per, sì. uh, magari un, ognuno nel proprio piccolo possiamo fare tanto. Sì. donne che aiutano le donne, no? perché sì. proprio il, il compito di saper, un po' io faccio sempre riferimento all'intelligenza emotiva di Goleman, eh, che parla proprio no, sulle sono le basi della, del saper riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire le proprie abilità, le proprie emozioni e quindi attraverso proprio un allenamento emotivo, perché tutto gioca nel, anche nel, nel colloquio che è di lavoro, la parte anche emotiva, come saperla gestire, quell'emozione, quella paura, quell'ansia. Eh, e penso che serva ad ognuno di noi. E quindi è bellissimo questo donne per donne eh, sì. che aiutano in questo cambiamento, in questo rientro nel, nel mondo del lavoro. Niente, questo, è questo è stupendo, le donne che aiutano le donne perché ci capiamo di più. Sì. E, quindi questo è fondamentale. E, è, è anche importante gli uomini che comprendano... Eh, certi concetti e che piano piano iniziamo a coinvolgere anche qualche uomo nel, nel volontariato di Dress for Success, per esempio che già c'è, sono pochi, molto pochi, però se loro se riuscissimo a creare consapevolezza anche loro eh, sarebbe un grande passo in avanti. Sì, sono d'accordo. Lascio a voi ancora le, le vostre relazioni, poi abbiamo modo di dialogare, sì. perché è molto interessante. Ah, quindi... Grazie. Io intanto, scusate un secondo, volevo dare il benvenuto a Bettina, che è intanto è riuscita ecco, a, a, a aggiungerci. Ciao, Ciao a tutte, Ciao. non voglio disturbare, ma Ciao. ci interino ad Bettina. esserci. Ho appena finito dall'altra parte e ho zompato di qua. Ero a Los Angeles tre secondi fa. <ride> <ride> Bravissima questa cosa. Ecco, ecco, Benvenuta e volevo dare la parola a Lucia, che ha alzato la mano, quindi sicuramente... Ecco, volevo averci... diciamo molto interessante. Mh, hai parlato, se posso dare del tu, sì. uh, di un certo numero di persone che hanno usufruito del richiamo del vostro servizio in questi tre anni. Mi sembra che erano dell'ordine del centinaio o sì, metti... No, 100, 114, solo quest'anno. Ah, solo ah, quest'anno. Prendo... Eh. Volevo sapere come sono distribuite geograficamente. Questa è la prima domanda. quante diciamo Come misurate il successo dei vostri interventi? E l'altra ultima domanda, e poi basta, volevo capire se avete anche, eh, diciamo, vi eh, relazionate anche con eh, le agenzie territoriali per l'impiego, che sono la parte istituzionale che dovrebbe sì, sì, diciamo, sì. aiutare in, in questo senso. Sì, sì, eh, ovviamente. Allora, noi siamo a Dress for Success a Roma, quindi supportiamo le donne che sono nel territorio, quindi a Roma e vicino Roma. E Milano si occuperà appunto del, delle, delle donne che sono invece nella, vicino Milano e a Milano. Quindi poi per quanto riguarda come misuriamo il successo, noi comunque abbiamo un costante contatto con loro, anche dopo che è finito il percorso di orientamento, la donazione dell'abito, anche perché... Dobbiamo comunque monitorare e quando loro hanno trovato lavoro torneranno in Dress for Success per tre cambi per la prima settimana lavorativa. E poi dobbiamo fare dei report molto dettagliati alla casa madre sui dati. sui dati, quindi ho proprio davanti a me delle slide nel 2019 65 donne hanno contattato Dress for Success, 20 hanno seguito il percorso di orientamento professionale, 18 hanno trovato lavoro. 5 hanno fatto un percorso gratuito di formazione e 6 hanno trovato un contratto a tempo indeterminato, quindi questo era nel 2019. E quindi sì, siamo in continuo cont eh, contatto telefonico con loro e... Qual era l'altra domanda? Le agenzie territoriali? Ah, per sì, sì, impiedi. sì, le agenzie sì. Eh, collaboriamo con, con le agenzie perché l'obiettivo è far sì che loro trovano un, un impiego. Quindi collaboriamo con tutti i centri di impiego, agenzie del lavoro, network, di, di tutto e di più, aziende. Aziende perché eh, abbiamo molte aziende si sono interessate a Dress for Success, alcune già in America e in altri paesi hanno fatto collaborazioni, per esempio la Pfizer, AXA, abbiamo fatto diverse iniziative con loro e, e anche a loro proponiamo, no? Magari se avete bisogno di alcuni profili eh, possiamo appunto collaborare e quindi cioè, dobbiamo essere creativi e non dimenticare l'obiettivo, l'obiettivo è fare sì che una donna trova il lavoro ancora meglio il lavoro dei suoi sogni e quindi mettiamo in, in atto tutte le strategie possibili ecco grazie io... c'era Grazia che voleva dire qualcosa? Sì. scusami, scusami per prima, mi sono riconnettere perché ho avuto problemi di audio, non di o non sentivo più nulla, quindi ho la prima volta allora, riguardo Francesca mi ha prima prima, ti ringrazio, ma tengo a, a precisare una cosa, l'amore per questa associazione è nato in maniera naturale, quindi qualcuno di voi ha qualche fiammetta, ti viene no, la voglia di, di aiutare anche le donne per le donne, io ho avuto in questo paio d'anni che collaboro con, con Francesca e con l'associazione, modo di conoscerle, queste donne eh, che... Eh, nei, nei vari workshop che abbiamo, che, abbiamo, che abbiamo fatto. E devo dire che io ho appreso molto da loro, quindi la grande forza che, hanno, che ha ognuno, cioè di rimettersi in gioco. L'età non è un'età eh, ovviamente eh, molto fresca eh, e quindi si tocca veramente con mano, una realtà che, che magari la possiamo leggere, la possiamo ormai diventare quasi fa parte della nostra... Vide della nostra quotidianità però eh, conviverci e dare veramente un, un supporto che sia psicologico e sia estetico e che comprenda un po' anche no che dia un'esercerezza a queste donne eh, mi fa sentire meglio proprio a livello a livello umano poi mm. devo dire eh, su quello che ha detto francesca riguardo alla presenza degli uomini anche nell'associazione dico che è fondamentale eh, Sabato scorso abbiamo fatto una, una, questa, questo nostro appuntamento che era programmato in via Margutta, ma l'abbiamo fatto con, con videoconferenza. Devo dire che c'era la presenza di un uomo mm -hmm. ed è importante per capire, secondo me, anche per aiutarla a queste donne, perché 9 su 10 sono giudicate da uomini, mm -hmm. eh, quindi l'importante è proprio dare loro quella quella sicurezza e capacità che magari già hanno, ma per infonderla, perché molto spesso sentirà anche i ragionamenti di un uomo, le domande che poi onestamente fanno e su come poi vengono giudicate, cioè si lavora sul campo. Ecco, dress for success cos'è? Concretezza, io se la devo definire. Veramente nel vero senso della parola, umanità e concretezza. Cioè vogliamo aiutare le donne? Scendiamo in campo, ognuno per le proprie eh, peculiarità e per le proprie... Eh, eh, professionalità e veramente si fa qualcosa per le donne. Devo dire che eh, ho anche potuto conoscere dei grandi, e vivere dei grandi risultati di questa associazione, ogni risultato è una vittoria per ogni, per ogni donna. Quindi un applauso a Francesca e anche alle, alle volontarie che sono l'anima di questa associazione. Oh, sì. eh, eh, ognuna di loro dà veramente tanto del proprio tempo e della propria personalità, quindi veramente molto fiera di, di collaborare con loro da donna. Grazie. C'era anche Gaia che ha alzato la mano. Vai Gaia. Francesca, ciao. ciao. Se ce ne sono, quali sono gli ostacoli che incontrate maggiormente per gli obiettivi da raggiungere per la vostra associazione? Per capire come possiamo aiutarvi sempre di più. Eh, gli ostacoli... Quali sono gli ostacoli? Eh, quando, quando... quando parliamo con le donne o in generale dell'associazione? in generale proprio nell'associazione per capire come si può migliorare tutto insieme come si può allora è, è normale che se noi eh, trovassimo delle strategie di fundraising efficaci aiuterebbe perché se noi mh, abbiamo una struttura eh, poss possiamo veramente aiutare più donne perché allargheremmo il network e anche la rete diciamo che Adesso noi, le donne che ci contattano, ci contattano, con, ripeto, con il passaparola o vengono a sapere di noi. Non abbiamo avuto un approccio propositivo attivo noi a cercarle. E potremmo aiutare molto, molte e molte più donne, però tenendo in considerazione che è tutto volontariato e dobbiamo comunque far fronte con il numero comunque ristretto di volontari... E le nostre capacità sorse, sostenerle mm. esatto, quindi sostanzialmente però bisogna avere una visione no? per anche, anche noi come associazione bisogna avere un obiettivo così come le donne per il lavoro noi come associazione quindi pensare a quello che si vuole e a piccoli passi come abbiamo realizzato quello che abbiamo creato fino adesso lottare per quello che vogliamo realizzare e nel futuro, quindi vorremmo una sede, una sede di Dress for Success, un punto dove le persone possono andare, i volontari, avere i vestiti lì. Che tu sappia, nelle altre sedi dove c'è Dress, c'è ah, no? hanno una sede e proprio come base? Allora, eh? allora ogni anno la cassa dove? Invita tutte le affiliate del mondo a farti formazione proprio sulla gestione della no profit, di solito in America, eh, nel 2019 è stato in Canada, a Vancouver, e lì avevano una sede stupenda, la Banca Centrale del Canada, in pieno centro, gli ha dato a disposizione i loro uffici, dove avevano veramente come un appartamento grande tutto per loro, per i vestiti, per il Career Center, allora, perché non è possibile una cosa così a Roma ma devi sempre condividere una scrivania con altre 20 associazioni? Perché? Mm. <ride> ehm, okay. Quindi diciamo che le, il terzo settore è chiaro no? che non può fare profit, deve lavorare per la causa però avere comunque, vincere dei bandi per far sì che ci sia per esempio una segretaria part-time, che poi la segretaria part-time potrebbe essere proprio una di queste beneficiarie che non ha lavoro. Certo, certo, potrebbe eh, essere una... Esatto, quindi dobbiamo, dobbiamo lavorare per, per, per questo. Grazie. Beh, grazie, e non vedo altre domande mh, indirizzate a Francesca, quindi magari passiamo... La parola a Gemma. Abbiamo una domanda in chat, era eh, di Fiammetta, che dice, le donne come riescono a venire a conoscenza dell'esistenza dell'associazione. Ok, allora, con il passaparola abbiamo avuto un boom mediatico nel 2018, perché veramente è piaciuto tantissimo questo, questo progetto, è stato molto interessante perché abbiamo scritto due comunicati stampa. Il primo raccontava i vari servizi dell'associazione, e veramente non è stato molto forse due tre enti l'hanno pubblicato il secondo che era puntato tutto sull'abito e su come l'abito possa dare autostima ha fatto proprio il boom infatti anche quando ci, magari qualche intervista parlo di dress for success e io dico tutto quello che facciamo poi scrivono sempre nel modo per enfatizzare l'aspetto dell'abito perché è la parte che non lo so, più creativa, più, che interessa di più. Quindi abbiamo avuto un boom mediatico nel 2018 che grazie a questo molti volontari, aziende, persone ci hanno contattato e quindi abbiamo creato la nostra rete e ci ha anche costretto a velocizzare il tutto per iniziare a, a costruire proprio un... Dettagliamente Dress for Success. Quindi attraverso passaparola, eh, riviste, televisione, eh, mh, centri di impiego con i quali abbiamo contatti, rete, così, mm. social media. Sì. Eh. Passiamo la parola a Gemma? Eh, lui, che no. cosa, okay. non riesco a... Alessandra? Sì, Bruna. Non so bene se mi sentite, no? Forse non ho capito Amo. bene. Mi sentite voi? Sì. sì. Ecco, forse non ho capito bene io o così. Mi sembra che l'anello debole di questa struttura, di questa eh, sia. Eh, il reclutamento dei cosiddetti tutor, eh, per sapere bene che persone sono, se sono valide, e co come si fa a essere sicuri di questo? E non ho capito io forse. Come li scegliete, come si presentano, come fate a essere sicuri che siano persone valide per dare dei consigli eh, obiettivi, neutri? Okay, no, è ottima... Mi sembra una cosa piuttosto delicata certo. e anche, tra virgolette, potrebbe essere pericolosa. Mm -hmm, non certo. lo so, forse non ho capito io. Scusa no, è, è un'ottima un domanda e è molto molto delicato come situazione, sì, sì, no? Che spesso ha sì, sì. veramente eh. lemi, forti eh. problemi emotivi in un sì. momento sì, di, appunto, di crisi. Quindi eh. I volontari sono formati da um, i nostri partner che sono enti accreditati, professionisti, appunto orientatori, però eh. devono avere proprio come base e competenze e psicologiche, quindi devono essere psicologi, coach, counselor, competenze di relazione d'aiuto. Ma cosa portano un certificato? Un... Sì, sì, proprio laurea. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. E poi c'è qualcuno che. Sì, sì, Potrebbe sì, uno sì. portare anche qualcosa di non vero, o no? Vabbè, sì. Come succede alle volte, no? Anche addirittura tra i professionisti. Che cerca. Oh, Dio ancora non ci ho capitato. Scusami, eh. Questa è una cosa molto molto delicata. Ecco. Sì, sì, sì, che, sì. No. sì, sì. Meno male che oggigiorno c'è molta visibilità anche grazie ai social network, quindi il passaparola, però ovviamente revisioniamo il curriculum e anche poi loro fanno il training, quindi loro sono affiancati per un periodo di tempo da altri volontari più esperti. Quindi non, è, non, non, non mettiamo subito un nuovo volontario da solo con il beneficiario, assolutamente. Anche perché noi teniamo al, um, al feedback e al risultato delle beneficiarie, perché a, a parte quello che raccontano i media di Dress for Success, perché è l'organizzazione internazionale no? puntato sull'abito che è interessante a livello mediatico, poi i veri risultati sono le beneficiarie che devono parlare, se non ci sono risultati non c'è niente e quindi noi abbiamo puntato su questo, assolutamente la qualità dei, e di, dei, dei volontari e di tutto quanto. Sì, sì, sì. Lucia cioè, ah. Votano che ha fatto un'altra domanda, Francesco, eh. sta chiedendo ehm, quali lavori eh, siete riusciti a trovare per le donne che si sono rivolte a voi? Ok, allora, diversi lavori a seconda del profilo professionale. Perché io ho detto che fondamentalmente ci sono donne sopra i 45 anni in difficoltà lavorative, però anche molte giovani laureate con master, lingue, che non trovano lavoro. Quindi diciamo che è ampio, come settore ampi, quindi impiegate, se non una, una signora è andata a lavorare in hotel... Quindi gestiva le colazioni e, in un hotel, e poi cuoca, poi avevamo anche una, una, una ragazza appunto laureata esperta di storia dell'arte, è andata a lavorare in un ente dell'arte, insomma molto, molto vario. Sì. Bene. Ci sono altre domande, Francesca? No, dicevo, fa un, un po' il lavoro dei cacciatori di teste, <ride> o no? <ride> eh, eh, eri... cioè, Erika ha chiesto, dando la mano. Eh. Dai, Dai, eri. Eh, buonasera a tutti, io vorrei chiedere congratulazioni per questa organizzazione, molto bello. Unica cosa vorrei sapere, mm -hmm. come siete organizzate? Uh, siete organizzati uh, per adattare con la nuova situazione a quella che è successo perché questo lavoro che uh, adesso uh, pensano che uh, faranno le donne non faranno mai perché inizialmente uh, prima abbiamo snobbato e abbiamo detto ma no ma chi lavorare in casa adesso 80 per la nostra azienda lavorano da casa e penso che non ritorneranno, chiederanno a me, eh, metà di questi impiegati continuare a lavorare a casa perché hanno scoperto anche i grandi vantaggi voi come organizzerete adesso che tutti devono diciamo maggior parte lavorare a casa? Questi mm -hmm. lavori che avete detto lavorerà eh, eh, eh, nel eh, hotel questa sì. persona è perso adesso il lavoro, perché saranno ultimi magari il turismo a aprire. Adesso è molto più difficile, anche più facile, io penso, perché finalmente, come io vedo, tutte queste donne saranno in rete. Eh, e le donne finalmente eh, scopriranno che la grande potenza è lavorare in rete insieme tutti quanti. Perché la nostro, eh, che io, eh, io eh, mia esperienza era che le donne non riuscivano a fare rete, perché la prima cosa vedevano eh, l'aspetto di una donna, sentivano su, subito una concorrenza, vedevano come possono superare e cosa vari. Secondo me invece è molto bello che qui non c'è niente di questo io vedo voi io sento voi e sento la grande professionalità dentro di voi e questa è stupende perché quando le donne vogliono veramente un progetto grande sceglieranno quelli più importanti più esperti più, eh, più eh, professionali del, del campo ecco questo è il mio eh, piccolo pensiero eh, su questa conferenza. Sì. Sì. Grazie. Grazie, Enrica. È verissimo. Infatti, questo periodo presenterà enormi sfide. Quindi, noi per adesso. Abbiamo, abbiamo dato la disponibilità all'ascolto, all'ascolto perché è importante. Quindi abbiamo messo i numeri di telefono dei volontari del Career Center su Facebook e quindi le donne possono, possono chiamarci, capire come si può affrontare la, la situazione, semplicemente parlare a livello empatico, essere ascoltate, che anche quello non è da poco di giorno e dovremmo fare veramente uno screening di, di quello che si può fare adesso e, e anche fare training anche su colloqui per esempio digitali di cui parlavamo e quindi sì, sarà un periodo difficile. Posso fare, scusa Alessandra se mi permetto di, se non mi hai dato la parola, a questo proposito, mentre tu parlavi, io sono andata sul vostro sito sì. e volevo inviarla a una persona che conosco. Uh, però il fatto che ci sia solo il numero di telefono, scoraggia, perché se uno che non vi conosce vuole capire chi siete, sì. la pagina scompare e rimane solo il numero di telefono. Magari uno si vuole prima documentare su chi siete, cosa fate eh. prima di chiamare. Era solo un'osservazione pratica. È nel sito, è... no? Sì, il problema del sito è che lo gestisce la casa madre, no? Quindi è tutto... Mm, siamo un po'... Mm, non possiamo modificare, diciamo, la struttura del sito. Quando avremo un po' di fondi possiamo crearci un altro sito, però adesso è quello che passa la casa, diciamo. E quindi pubblichiamo sotto news eh, le notizie di quello che facciamo e, e anche su Facebook, quindi per ora abbiamo questi mezzi a disposizione, però qualsiasi feedback ovviamente è, è ben accetto perché possiamo eh, migliorare insomma, anche a livello comunicativo, chi, chi non ci conosce, come questo esempio, come possiamo farci conoscere meglio. Eh. Sono... Cioè, capisci che è un po' io oh, l'ho visto praticamente nel senso che volevo mandarla a una ragazza che conosco eh sì, e, sì, e mi messa messa panni, panni. sono messa nei suoi panni e ho detto ma vede un numero per di più non italiano un call center cioè, mentre prima uno vorrebbe capire prima chi siete, cosa fate eh, diciamo sì. A, a, a... esatto, sì, infatti senti, volevo aggiungere una sola cosa L'Ei l'argia Capua, no? che parla sempre in televisione, la virologa, che continua a dire: Mi sentite? Mi sentite o no? Sì, sì, sì ti sentiamo. Sì, ecco. No? Sì, secondo è... solo Bruna credo che ecco si è collegata adesso Galaxy altro, credo che sia la nostra presidente nazionale cioè, ah niente, che niente, si è niente, collegata. Domanda, credo, credo che, sia che sia il suo le donne sono più forti anche contro eh, gli usi infatti avevo, avevo già <ride> prima avevo Vero? già prima preannunciato eh. il suo collegamento prego, prego. anche con visto che eh. si è collegata anche la nostra presidente distrettuale. quindi eh sì. abbiamo tutte le nostre presidenti no, prego, prego. molto felice per questo eh. ben arrivata prego grazie a tutti voi ben, ben trovate e eh, ti volevo ecco, Francesca Jones se, ecco, è, la, è la nostra ospite oggi e ecco, se magari vuoi fare un saluto non so ecco, ecco ti ci vediamo adesso pure no, okay. eh, appunto, grazie salve eh, a tutti ciao, ciao Letizia Okay. Abbiamo altre domande? Facciamo fare quella domanda che stava facendo sulla Ilaria Capua, mi piace. Dicevo che in televisione, nelle varie eh, trasmissioni, continua ogni volta che parla a dire che le donne sono molto più resistenti al dirle morti, eh, ah. guardano di più gli uomini e quindi sarà ora che anche nei posti eh, più di potere, di resistenza o meno, vengano usate le donne. È una dimostrazione, ma forse lo dice così. <ride> Era una... un modo di... De... Eh, no, no, sentito voi. No? no, no, io penso che la più sua costituzione nasce da statistiche <ride> sì, sì. In, cui per, in cui noi donne siamo più refrattari a determinate ecco. infezioni. Più resistenti. Per cui aspetta eh. che siamo delle eh. rose quadrate, ah, cioè sì, delle sì, donne sì. determinate, delle donne è vero, è vero. così pronte a prenderci la nostra rivincita pure in un sì. certo senso, perché... Ecco siamo meno malate e ritorneremo al lavoro prima. Ecco, e, questo dire. Sparazzeremo quella scrivania piena di certo. pratiche da evadere eh. e ci siederemo dall'altra parte nella scrivania. E quindi quando arriverà, perché guarisce, eh, riprende la restituzione integrum, avviene più tardivamente nell'uomo e quindi arriverà e troverà il posto occupato. È auspicio, esatto. È un auspicio eh. che... Abbatteremo così quel gender gap Vediamo che è importante che tuttora eh. esiste. C'è ecco. eh. allora, una domanda mh, molto interessante nella chat che dice mi sembra che il successo di questa attività sia nel fatto che la filosofia di base da voi adottata ha completamente stravolto il detto l'abito non fa il monaco, in effetti per Dress ah. for Success l'abito fa il monaco. E avete riportato il punto della questione sul fatto che anche nella, nella forma c'è sostanza. Avete riflettuto su questo punto? Assolutamente, perché quando abbiamo fatto le numerose interviste appunto ci chiedevano proprio questo aspetto qui, ma come? Quindi l'abito fa il monaco? Ci sono studi scientifici che dimostrano come ehm, il, il, il vestirsi appunto in un modo eh, che ci si sente bene e l'aspetto della fisicità aiuta proprio a livello psicologico l'autostima e l'autoefficacia. Però noi ovviamente questo è un punto, ma lavoriamo anche su, su tutti gli aspetti, proprio quelli delle competenze, anche quelli tecnici del curriculum, di mm -hmm. presentazione. E, e vari aspetti, però è molto carina questa domanda, perché in effetti i detti di solito sono più o meno giusti, ma questo secondo me no, è stato stravolto. Ma mm, vorrei passare la parola a Gemma a proposito, di abito, appunto, la nostra volontà. Potrebbe essere un habitus mentale, anche un eh, abito non fa il modo perché qua si vede un abito da un punto di vista della cultura e da un punto di vista eh, del pensiero, quindi non siamo tenuti all'estetica ma siamo tenuti ad un abito diverso. L'ambito è anche il pensiero, infatti abbiamo parlato ecco. prima di convinzioni limitanti, che molte donne eh, arrivano con eh, dei, dei limiti che si autoimpongono e poi il volontario le aiuta a farsi domande diverse, quindi se ti fai domande diverse avrai risposte diverse molto spesso interessanti che creano un cambiamento. Tutto. Gemma, allora, lei è una nostra volontaria fin dai primi anni di Dress for Success e, e lei è proprio appassionata eh, di, questo, di questa attività in Dress for Success e ve la faccio raccontare da lei. Buonasera a tutti innanzitutto. Ciao, ciao, ciao a tutti. Eh, io sono Gemma. E, e volevo um, raccontarvi un, un, un po' di me, ma innanzitutto volevo ringraziarvi tutti per, per la possibilità di esserci stasera. È un onore di parlare con voi uh, di un'associazione così importante. E come eh, sono così orgogliosa di essere un volontario per Dress for Success. Quindi, volevo innanzitutto raccontarvi un, un po' di me e eh, come la vita di un volontario. Per Dress for Success è qualche idea che ho in questo periodo di, di difficoltà per, per tutti, in particolare per le donne in questo momento. Quindi, io sono inglese, sono di Londra, e però sono in Italia da, da, da 18 anni, insomma, quindi tantissimi anni. Eh, lavoro per un'organizzazione internazionale. Eh, simile a quelli di Francesca ma noi focalizziamo più su diritti umani eh, piuttosto facciamo tanti progetti per le donne e eh, eh, anche in realtà eh, abbiamo 70% di personale eh, di donne e 30% di uomini quindi questa è una statistica eh, forse eh, diversa dalla norma insomma e quindi facciamo tanti progetti per le donne, io lavoro piuttosto nel campo di risorse umane e ho una grossa passione sia per la psicologia sia per la moda e l'arte in generale quindi diciamo che um, so, mi sono avvicinata a Dress grazie a una collega che, che mi ha raccontato per caso uh, dell'associazione che non, non sapevo niente a Roma ma non sapevo neanche a Londra per esempio dove, dove c'era. Quindi uh, ho, fatto, um, ho fatto un piccolo colloquio uh, perché io sono d'accordo che è importante ecco, la, la, la tipologia di persone che fa volontaria è anche importante, io sono molto d'accordo su quello. E pensavo che potevo portare con la mia esperienza lavorativa sia nelle risorse umane, sia ehm, perché sono anche responsabile per la formazione al lavoro eh, con i stagisti, cioè sono come nasco nasco come professoressa di uh, letteratura inglese ecco eh, mi, mi è capitato risorse umane dopo ho fatto un cambio di lavoro poi dopo ho fatto un master nelle risorse umane quindi ho fatto un cambiamento del lavoro ma comunque questi skill uh, comunque mm -hmm. eh, pensavo di, di portarvi bene all'associazione di dress perché ho un grosso passione anche per uh, il stile eh, da sola ho studiato armocromia, ho studiato interior design e ho tutta intenzione di fare anche il, la formazione um, nell'Accademia per Stilisti Personali. Questo è un progetto che ho per fine dell'anno, quindi uh, però faccio perché uh, adoro quello, quel campo e quindi questo è il mio desiderio di, di fare e penso che potrei aiutare di più, insomma, Dress for Success, essendo più uh, formata. Um, quindi uh, avevo un incontro, mi ricordo, con Francesca e Eugenia, uh, e, um, che mi hanno spiegato l'associazione, mi hanno spiegato bene uh, la divisione dei settori che, che lavoriamo, insomma, Create Center, e la, la crescita di, uh, di lavoro uh, e anche il settore dei vestiti, insomma, il personal shopper, dove uh, sono volontaria io. Allora, um, noi siamo un gruppo di persone uh, molto uh, diverse uno dall'altro, che, che è ottimo perché ognuno di noi ha qualcosa di speciale di portare in questo gruppo di, um, di personal shopper. Allora, dico subito com'è la vita di un volontario in, quest in questo ambiente. Allora, importantissimo è la diplomazia. Come diceva Francesca prima e anche a a altri di voi, è un, um, è un momento per una donna che già sta passando magari un, uh, un crisi della vita, un momento molto difficile nella vita. E... Vestire una donna non è una cosa banale, è, è molto molto delicato, ci vuole molta sensibilità, ci vuole molto diplomazia, ci vuole eh, veramente un uh, atteggiamento uh, di ascoltatrice, di, uh, di capire chi hai davanti perché come anche i uomini siamo tutti diversi, siamo tutti diver diversi. Devi capire proprio chi hai davanti e questo vuol dire che uh, c'è molta attenzione nel primo contatto che abbiamo con la donna che dobbiamo vestire. Allora, um, eh, di solito succede così. Allora, noi abbiamo il contatto del career center de della donna che è pronto per uh, essere vestita, per una donazione di vestiti. Noi facciamo la, il primo contatto al telefono, perché eh, dobbiamo di solito è così. Uh, allora, al telefono è molto importante perché eh, non è come guardare una persona. Al telefono è ancora più difficile. Devi usare i toni molto particolari, devi, non devi fare certe domande, per esempio, non chiediamo mai che taglia è una donna, per esempio... È una cosa molto personale, è una cosa molto... Cerchiamo di avere informazione facendo altre domande, tipo, ma lei piace di solito di mettere i pantaloni o le gonne? Tante volte escono le risposte che hai bisogno da sola delle donne, perché vogliono, eh, per esempio, magari una donna dice, oh no, no, io non metterei mai una gonna perché non mi piacciono le mie cosce. Ecco, una cosa che io non ti ho chiesto, ma mi è arrivato ok quindi queste ci sono le informazioni che arrivano però dobbiamo essere molto molto eh, sensibile in questo discorso perché ehm, una donna ripeto una donna che sta eh, passando un momento difficile non vuole assolutamente essere giudicata per il suo aspetto Ok? quindi eh, siamo, dobbiamo essere sempre molto incoraggiante incorriggi e, e poi, eh, perché ovviamente una, di, una delle difficoltà è, sono i tempi i, i, i, eh, tempisticamente, perché come ha detto Francesco, noi siamo tutti lavoratrici per fortuna full time. E, e quindi eh, di avere tempo, di magari vedere la donna prima della vestizione, non è sempre fattibile, dico la verità. Sarebbe ottimo avere uh, un, un momento di prendere un caffè, di fare una cacchierata prima della vestizione. Non, non è sempre fattibile, però quando è possibile lo facciamo. Um, nel momento in cui abbiamo fiducia con questa signora, perché... Per me, per esempio, a me piace molto parlare più possibile con la donna, per, perché ecco, di solito cominciano a raccontare da, so, da sole che, qual è la difficoltà. Oh, non, non, ho, non ho proprio idea di, di quello che posso mettere. O eh, questo colloquio, poi ti spiegano che cos'è. E poi già lì, eh, lì capisci se deve essere più formale o meno formale l'abito in cui si deve vestire, ovviamente stiamo parlando sempre di un colloquio, quindi abbiamo, come ha detto Francesca, fatto un'informazione su eh, i vestiti che sono giuste anche, eh, anche nel workshop eh, sabato che abbiamo fatto, che era bellissima, insomma, eh, sono, sono molto interessante. però abbiamo tutti fatto un'informazione su queste cose, siamo stati tutti a Aprilia, dove eh, abbiamo questo magazzino, purtroppo, ecco, un'altra difficoltà è che non abbiamo posto nella boutique accanto canto Mille Piani Coworking, dove facciamo riunioni grazie a, a loro, ma non abbiamo spazio di mettere tanti capi, abbiamo tantissime donazioni, ogni presidio che faccio è, cioè, piango dentro perché non posso mettere questi pezzi fantastici in vista a, a, nella boutique perché non c'è spazio e questo è un grosso problema per noi perché poi abbiamo un paio di volontari che sono, vivono più vicino a Aprilia. Io sto in centro Roma, quindi per me di andare a Aprilia è più problematico. Ma guardate che nelle statistiche quest'anno, perché di solito eh, offriamo l'opzione alla donna se vuole essere vestita a Garbatella a Roma oppure a Aprilia. Personalmente non mi ha mai risposto qualcuno che può andare a Priglia. Abbiamo pensato in contrario, ma è più facile raggiungere la boutique a Roma. Quindi paradossalmente, ecco, avendo tutti i vestiti a Priglia, però la gente vuole venire, le donne vogliono venire a Roma, quindi dobbiamo poi contattare una volontaria, Anna, che è fantastica perché lei praticamente... Uh, io faccio tipo un ordine, no? Come se fosse uh, un ordine online dico, Anna, mi serve... Um, e poi tutto, a volte, ecco, ripeto, tutta questa informazione ho al telefono, quindi uh, per i privacy del Career Center abbiamo la possibilità di chiedere un foto e, di, e tante volte ci mandano uh, le foto di loro che ci dà anche un'altra idea della formazione, della, della fisicità della donna, che ci aiuta ovviamente, perché non è che non possiamo indovinare proprio così, se è una 38 o una, una 46, cioè non, dobbiamo avere qualche, no, qualche idea. Così eh, contattiamo una volontaria eh, o due volontari a Aprile che magari durante la settimana eh, anche con altri aiutanti possono portare i vestiti a Roma. Dobbiamo anche essere brave, nel senso che dobbiamo cercare di ricordare quello che è rimasto nel boutique, perché magari facciamo, che ne so, due vestizioni al mese, per esempio. Ovviamente in questo periodo no, ma eh, infatti non mi ricordo più quello che c'è nel boutique. Eh, quando torniamo alla normalità e eh, devo fare un vestizione, devo essere coperta perché non mi ricordo proprio quello che c'è anche perché farà più caldo, insomma quindi dobbiamo cambiare stagione eh, quindi le difficoltà ci sono, eh, la nostra forza è, è quello che ecco, per essere un volontario per dress devi essere ripeto, diplomatica, devi essere una buona ascoltatrice, devi essere, devi avere occhio, devi avere uh, Pazienza e devi essere flessibile e devi comunque lavorare come un, un team e quello che riusciamo a fare bene è questo, nonostante, ecco, nonostante il fatto che siamo tutti lavoratrici, eh, però la passione e la dedicazione c'è e, que e quello comunque eh, si vede, si vede nei risultati perché comunque onestamente... Uh, non ho mai avuto un vestizione che, dove no, alla fine non sono stata emozio, emozionata perché le donne veramente hanno apprezzato il tempo dedicato a loro perché si sentono in quel momento uniche, sono speciali e escono uh, sentendosi molto forte, molto più forte perché è vestito dà da, uh, dalla forza alla donna si sente eh, di una, una cosa nuova si sente speciale e quindi um, è emozionante cioè quella, quella sensazione che, che, hai, che alla fine ti danno non ti lascia non ti lascia proprio ed è, ed è bellissimo e poi rimangono in contatto ho donne che ho vestito a gennaio, eh, gennaio l'anno scorso che ancora mi scrivono, ciao Gemma, sai che sto facendo questo, sto facendo questo, mi mandano le foto, a volte mi, mi mandano le foto, ma secondo te va bene questo e questo? Cioè, che mi fa piacere, non mi pesa per niente, perché, ripeto, è un, è un passione. Um, quindi, uh, lavoriamo bene in questo senso, nonostante le difficoltà che abbiamo, perché ci sono, ci sono. Ma come ha detto Francesca, speriamo che adesso che, che possiamo partecipare alle bande um, avremo più possibilità di, di spazio, perché è quello che ci vuole, spazio, più opportunità di fare fundraising. Abbiamo un'iniziativa dove, per esempio, se qualcuno dona i vestiti preziosi, magari troppo eleganti per un colloquio, Uh, abbiamo uh, la possibilità di fare delle aste, uh, se non sbaglio Francesco, quattro volte all'anno dove possiamo fare un po' di fundraising, ma ovvi ovviamente non basta. Dobbiamo avere più visibilità, è, è vero. E arrivo all'ultimo punto del mio discorso per voi. In questo periodo che eh, non possiamo uscire di casa e non, eh, non possiamo vestire le donne. Eh, avevo in realtà due idee, però sono collegate. Allora, l'idea eh, prima che avevo era di fare un di offrire nuovi soci Adres, quindi per fare un tipo di marketing, di avere la possibilità in cambio di diventare socio, in cambio, un. Spring Clean Guadalroba, quindi una, una pulizia guidata da un personal shopper via Skype per aiutare le donne di fare una pul bella pulizia del guardaroba. Magari, ecco, alla fine um, potrebbero donare vestiti che, che non vanno bene. Questo è un... un è, è ancora da fare un formazione con gli altri personal shopper, ma ho... Ho un bel'idea di, di come vorrei farlo, ho già fatto una prova con un'altra volontaria, è andata bene. Quindi offrire di offrire um, un'ora di guida su come uno si potrebbe uh, pulire e organizzare la guardaroba per essere pronto per la bella uscita, quello che stiamo aspettando tutti, insomma. E, Credo che è un'idea carina, eh, anche perché è una, è una cosa che ci dà positività, ci fa pensare che fra poco usceremo di, di questo momento di difficoltà e che ci sarà una bella stagione in Italia e comunque eh, no, non vediamo l'ora di, di uscire nel sole e di... Anche cambiare vestiti perché siamo un po' tutti ehm, frustrati di mettere le stesse cose a casa io sono veramente perché non parlo da nessuna parte quindi mi manca questa cosa di vestirmi di, di, di, di cambiare ogni giorno quindi eh, l'idea era, era, era di, di fare questa consulenza online ovviamente eh, ci sono anche eh, le donne che magari anche se è vero che sono meno, perché in questo periodo è, è difficile di avere un colloquio, ma possiamo sempre, in collaborazione con il Career Center, eh, preparare le donne eh, facendo tipo eh, una, un Skype call per eh, prepararli per un, un colloquio. Il discorso dei colloqui conosco bene perché lavoro nelle risorse umane e, e lavoro con recruitment. Io so che un colloquio può arrivare domani, dopodomani c'è... Cioè, che ovviamente a noi non è, è difficile anche perché magari se abbiamo 24 ore eh, di organizzarci con un vestito, certo, eh, eh, è difficile. Quindi è meglio, è meglio farlo, fare la preparazione prima che una donna ha un colloquio. Eh, quindi potremmo anche fare questo online adesso. Certo, la differenza è che dobbiamo lavorare con i vestiti che loro hanno in casa senza la possibilità di di donare i vestiti a loro, però ehm, potremo vedere insomma eh, quel, come, come sono messe e, e, di, e di utilizzare anche questo momento di incoraggiarli, di ascoltarli perché è un momento che tutti hanno bisogno di parlare, di essere ascoltata ed è vero anche il contatto umano. Quindi questo forse è un po' più uh, psicologico di, um, di vestizione, ma comunque potremmo anche uh, pensare di fare eh, prima di uscire di questo momento quando possiamo vederci in persona, perché ecco, uh, avete capito che noi doniamo tre Outfit diverse per la prima, um, la prima settimana di lavoro, quindi è importante che alla fine ci vediamo perché vogliamo donare i vestiti. Abbiamo tantissime vestite bellissime a Aprilia di, di donare. E, ecco, quindi benvenga uh, le persone. E speriamo che il nostro gruppo cresce. perché uh, non mi ricordo, siamo 10-11 uh, volontari nel personal shopper ma comunque, come ha detto Francesca alla fine, sicuramente quando finisce questo periodo aspettiamo tante tante richieste. Allora, se ci sono domande sarei, sarei felice di rispondere. Qualcuno vuole fare una domanda? E mentre qua sulla chat vedo, vedo le domande, diciamo, e le risposte in tempo reale praticamente. Ah, ok. Succede okay. di tutto sulla chat. Eh sì. okay. e... Va bene, um, ecco. No, comunque, ecco. Ti volevo, eh, ti volevo eh, ringraziare e ti volevo anche chiedere una cosa. Ma se io ti pago, tu vieni mm. a casa mia e stai chiusa nella mia cabina, armadio per circa una mezza giornata, forse un giorno intero e in cambio io ti pago e tu ti porti via quello che decidiamo che non mi serve più. Guardi, ho, ho già fatto due volte senza pagamento ovviamente farei, farei gratis, uh, ho già fatto... Uh, no, no, ma sarebbe, voglio dire, hai detto che saresti disponibile a fare via Skype, allora io dico alzo la posta, ti pago un servizio, facciamo una donazione me, e in ti anche i vestiti, voglio dire. Sì, è, è, è duplice, sì. no? Perché certo, la, la certo. Training. Cioè, no, se, lei, se qualcuno vuole fare una un donazione, ecco, io non, non, non so eh, la parte del, del fundraising panel, come funziona. Eh, diciamo che io ho fatto nel passato e, e in cambio abbiamo avuto tante, tante vestite belle da, da donare, quindi mi ha fatto piacere per quello, ma se qualcuno vuole anche donare, i soldi non credo che ci, sono, ci siano problemi, vero Francesca? Non... No, assolutamente no. e Facciamo questa, questa prova virtualmente perché siamo costretti adesso in questo periodo. Però se funziona e c'è un riscontro positivo, perché no Bettina? Si può fare come... Donazione, no? Come sì, sì, sì. Donazione. È una bellissima. Sì, tempo. per adesso ho pensato solo a invitare eh, nuovi soci, ecco, però, come ha detto Francesca, sono 20 euro e non è, è, è qualcosa, ma se va bene, sì, potremmo pensare di, di lasciare aperto eh, una donazione. Sì, sì. Invece c'è la domanda dalla parte di Fiammetta. Se rispettate le differenze di nazionalità e cultura nella scelta del vestito? Bella domanda. Allora, eh, no, è bellissima, perché fino, a, fino adesso devo dire che ho vestito più stranieri che italiani, personalmente. Non perché è, è successo così, non per scelta, eh, perché accetto, eh, siamo, dipende chi è libero, no, quando, e quindi è, è successo a me questa cosa. Um, allora, innanzitutto vorrei dire che eh, con straniere... E ci sono, ci sono um, altre cose da considerare. Sono di solito ancora più fragili, perché a volte uh, non parlano neanche bene la lingua. Uh, sono un po' più spaventate perché magari um, non sono molto integrate. Uh, quindi ci vuole ancora più tempo, ci vuole tempo per, uh, per, per uh, rassicurarli. Um, io ho avuto anche donne uh, africane, o parlo francese, quindi mi ha aiutato molto questa cosa, eh, perché quando parli la lingua loro è, è, è, no, cambia un po', si sentono un po' più rassicurati. Come vestizione non c'è differenza, in senso che colloqui, un colloquio è un colloquio, um, quindi non ho avuto mai una donna, per esempio, africana che mi ha detto assolutamente non, non mi metto un tailleur o qualcosa del genere. Non, non mi è mai successo, onestamente. È piuttosto la come affrontare la vestizione con una straniera, nel mio opinione, nella mia esperienza, ci vuole molto più uh, cura, ti um, devi, met devi mettere proprio nei loro panni, che, che sono a volte ecco, molto, molto spaventate. Eh, sono sole, magari devono lavorare, mandare soldi alla famiglia. Um, ehm, quindi, eh, sì, sono molto più timide, quindi ci vuole un po' di più per farli mettere certe cose, ma alla fine si divertono e le loro sorrisi sono, sono fantastiche. Ecco. Allora, io ho visto che c'è anche Erika che vuole fare una domanda. E, siccome il tempo ci scade, chiedo solo di, di fare, diciamo, abbastanza veloce. Perzo. Ecco, Benissimo, sì. Grazie, grazie. Allora, io non mi rivelio che non hai aiutato gli italiani, io sono straniera, io ho capito che nelle italiane nel loro DNA c'è la bellezza. Io chiedo dopo 43 anni che vivo in Italia il loro aiuto, le commesse, come devo vestire, in quali colori non si può, eh, noi fuori dell'Italia, noi non possiamo eh, educare, insegnare per gli italiani Questa però un po' per sorridere io che invece che vorrei chiederti sei pensato, perché voi parlate come, come fosse non successo niente, anche scusa Francesca, tu hai fatto una bellissima presentazione, ma mi sembra che avete dimenticato che quando usciamo non siamo uguali vuol dire, tu eh, Gemma, hai pensato collaborare con una stilista a chiedere eh, creare le maschere belle, eleganti, con capelli che noi donne che magari lavoravamo, eravamo in una certa posizione, vestivamo con elegante, specialmente le donne che, italiane che vedevi, se cioè, tu parli con la mia presidente, ehm, che sta sulla moda, è eh, un'eleganza, una classe, ma naturalmente quando usciamo non possiamo portare questa, eh, eh, eh, queste maschere. Eh, incredibilmente brutte e cose come come puoi pu aiutare una donna a questo momento già insegnare che può mettere mettendo un capello, mettere un non lo so sopra la maschera una sciarpa ho visto una fotografia scusate mi è venuto a mente ha visto purtroppo quella del durante la spagnola che le donne elegantissime portavano un cappello con un grande sciarpe per essere rimanere elegante senza questi mostri. Ecco, questo che vorrei che tu parlassi eh, adesso, questo momento, quando ed io esco, come com com sarò, come tu aiuti queste donne? Perché questa voglio voglio dire che possiamo ritornare con capelli, con i quanti, con eleganza, perché saremmo, non, non essere mostri. Perché con questa specie di, di, di um, maschere, specialmente quella professionale, sono effettivamente mostre. Oppure, non lo so, utilizzare, collaborare con i stilisti che escono fuori, disegnano, usano materiali diversi, anche con un tipo maschere che utilizzano a, a venire. Non lo so, però questo penso che dobbiamo adesso parlare. E, e non che io eh, mi pre prendo il mio vestito e regalo, ma non è questo il problema. Queste donne che usciranno fuori devono essere piacevoli, come sono abituati, non possono uscire come mostri con queste, queste maschere. Questo eh, è il sapere. Hai pensato come vuoi fare? Tutto qua, grazie. Allora, innanzitutto io spero che arriviamo al fatto che ognuno ha la possibilità di mettere una maschera, perché ancora non, non siamo a questo livello. Spero che succeda questo. E, e poi è bello, è bello pensare infatti io avevo pensato l'altro giorno perché dovevo uscire per un appuntamento ospedale ho detto perché non metto sulla maschera di dipingo sulla maschera il rossetto <ride> non l'ho fatto ma in effetti, in effetti eh, se eh, purtroppo potrebbe succedere questo periodo perché ancora dobbiamo aspettare Uh, un attimo a vedere la situazione. È sicuramente un'idea, ovviamente uh, l'unica cosa che mi viene in mente sono i prodotti che possono essere uh, igienici. Uh, uh, per le maschere già c'è un po' di confusione, uh, ci, so ci sono novità che adesso a Lombardia si può mettere anche la sciarpa, uh, che si, si deve mettere la maschera FP, FI3, non, non mi ricordo neanche. Quindi questo sarebbe da, da chiarire. È sicuramente un'ottima idea. Un idea. Uh, I guanti, pure uh, secondo me, um, è da, da ecco, verificare la tipologia. Perché uh, per adesso, per quanto ho capito io, devono essere quelli dell'ospedale, e, e quindi è sempre un discorso di come, come si può uh, adattare insomma le mater materiali. Specifici e um, verificati dalla protezione civile. E, però uh, io spero, onestamente, che, che non arriviamo uh, uh, troppo a lungo a pensare che fra Natale ancora stiamo mettendo le masche. Potrebbe essere e, e sic sicuramente, se questo è il caso. Benvenga, io ho tante idee di, di decorare le maschere e guanti non, um, e magari potremmo anche fare un'informazione su quello nel futuro. Ecco. Ma bisognerebbe seguire un protocollo? Certo, per le maschere che dovrebbero essere per uso medico, chirurgico, certo, certo. È come detto, devono essere diversi, esatto. Devono essere validati per un altro problema, purtroppo piuttosto brutto. però certo. il fatto che in questo momento buio già pensiamo a qualcosa più di sì. più colorato di allegro sì, sì, sì, sì, sì, sì certo. Più questo periodo più, alle... più serenamente, certo, certo. Allora, il nostro tempo sta arrivando, diciamo, a, alla fine. A questo punto io, visto che diciamo, oggi abbiamo piacere di ospitare anche Cettina, la nostra Presidente, e volevo chiedere magari di chiudere questo, questo incontro di oggi con qualche, insomma, commento. Ecco. Beh, tanto vi ringrazio, ringrazio tutte le presenti, la mia vicepresidente. La Letizia che diciamo per me è stata l'artefice insieme alla presidente e a Bettina di questi incontri Un, effettivamente questi incontri sono stati una, eh, una luce nel buio che ci circonda nella monotonia nel, nella solitudine che ci circonda ci ha fatto attraversare un deserto che ci pareva insommontabile ci ha fatto ecco veramente validare quel che vuol dire unite ma distanti e mi è piaciuto anche perché ho sorriso. Oh spesso durante questi vostri interventi perché effettivamente mi è piaciuta la, la modalità con cui avete affrontato gli, arg gli argomenti argomenti piuttosto interessanti, mi è piaciuto parlare anche, sono arrivato un po' sempre all'ultimo perché io purtroppo ho anche un collegamento Whatsapp con i miei figli e quindi prima eh, devo seguire anche se cercavo di essere più di andare più in fretta di, di sentire un po' i figli specialmente eh, Maglio che si trova a Vercelli in quella zona rossa pure eh, piuttosto pericolosa che si trova in ospedale e quindi lavora là e poi sono felice, sono contenta perché ho recuperato il mio telefonino che era terminato in acqua ed era da parecchi giorni 4-5 giorni che non riuscivo più ero completamente isolata dal mondo dico io. ed effettivamente eh, stare soli è brutto eh, stare soli però ti fa riflettere ti mette dinanzi te stessa ti metti tu scopri qualcosa di più di te stessa eh, però ripeto è importante il sapersi relazionare quindi questo vostro modo di relazionare è stato veramente un modo innovativo e che a me è piaciuto molto perché penso che alla base del mio mandato parlo proprio di, una, eh, di un guardare al futuro un progresso a delle donne che siano motrici di cambiamento, ma che non si dimenticano del passato. È vero, Lorena, perché la storia fa parte del nostro patrimonio e del nostro, eh, dei nostri ricordi. Senza la memoria del passato, senza la storia, non potremmo essere oggi anche qua. E, e tutto è importante, nel, tutte le tappe della vita sono importanti, tutte le tappe della storia sono importanti per l'attuale presente. Però devo dire che sono soddisfatta per, questa, per queste modalità di incontro che hanno punto, un po' diradato le nebbie, la nebbia, il buio eh, e vedere dei, dei visti sorridenti, vedere dei visti delle persone anche se non ci possiamo materialmente eh, abbracciare o stringere la mano ce lo stringiamo virtualmente. E quindi penso che plaudo a questa iniziativa, plaudo a Letizia Applaudo a, eh, a Sandra Boldrini che ha permesso che è stata lei anche assieme alla Presidente a, a puntualizzare questa nuova modalità di, eh, di interventi. Tutte le presenti, non mi ricordo tutti i nomi quindi non ne dico neanche uno ma neanche di quelle che ricordo perché vorrei fa fare qualcosa di parziale e devo essere eh, super partes. Perché per esempio vedo la mia tesoriera e non l'avevo salutata poco fa, vero Adriana <ride> E comunque eh, il saluto va a tutti, il mio abbraccio va a tutti. e eh, Vi dico che ci avviamo ad una Pasqua diversa, una Pasqua insolita, ma penso ci stiamo avvicinando ad una Pasqua con questo spirito, uno spirito di solidarietà. Eh, quindi il mio augurio a tutti è serenità e rimaniamo a casa... E pensiamo che, eh, peggio di noi ce ne sono tanti altri e che dobbiamo cercare di alleviare e di essere vicino a chi è veramente solo, a chi è veramente ha bisogno. Eh, vi abbraccio e avete anche un'altra attività, penso, in futuro, come ne avete altre, come quella eh, di donne tra ricordi. Vero Lorena? Eh? È una bella attività che mi è piaciuta sempre, che ho piacere di, di appoggiare. È? Sì, eh, o... donne tra ricordi e futuro. Tra ricordi e futuro, vero? No, no, infatti dico, chissà, chissà come... Stiamo, stiamo, abbiamo messo in piedi anche un corso di scrittura che poggia in particolare sulla memoria. È online, lo facciamo il martedì e il venerdì. Non so se si sente. Si sente. Sì, sì, ti senti, ma è la... Eh, è la... Eh, abbiamo da attraversare e quell'idea di quella task force di protezione civile eh, e solita, eh, solidale e sociale di genere è stata veramente bella. La lettera oggi è stata inviata, è stata tradotta e eh, naturalmente ringrazio le, due, le tre vicepresidenti, la, la mia vicepresidente, la vostra vicepresidente nazionale la vostra preside, la vicepresidente di sezione e la, la nostra vicepresidente anche distrettuale speriamo di vederci la prossima volta di presenza che perché sarebbe molto importante significa che abbiamo terminato questo periodo di maschere di guanti ma soprattutto di dolore e di angoscia e di paura eh, quindi un grande bacio e una pasqua che porti serenità armonia e rafforzi i rapporti di amicizia eh, perché devo dire a tutte voi grazie perché siete veramente donne speciali. Grazie. Grazie. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Grazie, buona grazie, grazie a tutti. A Ciao, grazie bravo, a lei, sì, sì, Grazie, complimenti, Grazie a tutti, a tutti e buona Pasqua. a tutte. grazie. A questa ora. E andiamo avanti. Ciao. e buona Pasqua a Ciao. a tutti. Ciao. Adriana. buona Pasqua ciao. Ciao. Ciao. Ciao. <ride> ciao che ciao, ciao grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. ciao a tutti. Ciao Francesca, certo. ciao ciao. ciao.